Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan vedete qui in alto la recensione la terza maglia del Arsenal per la stagione 22-23 in edizione appunto Player La terza maglia da calcio Adidas Arsenal 2022-23 è principalmente rosa chiaro è la prima maglia rosa in assoluto nella storia del club di North London Ufficialmente, il colore principale è Clear Pink. Clear Pink è lo stesso colore utilizzato da Adidas per l'Inter Miami nella loro stagione inaugurale. Il colletto presenta un ulteriore bordo verde acqua e la parte anteriore e le marche vantano un motivo sottile per completare il look. Questo modello è arricchito dai cosiddetti armellini che si vedono spesso, ad esempio negli stemmi, in questo caso è derivato dal vecchio stemma dell'Arsenal. Questa maglia è molto bella, nella mia classifica questa prende 4 stelle, mi piace molto questo motivo rosa scuro sulla maglia e mi piacciono molto le rifiniture in blu scuro, una maglia mm, che vi consiglio se eh, vi piace il campionato inglese e vi piace questa squadra. Qui in alto vedete il prezzo vi ricordo peraltro di una versione player quindi di quella indossata dai calciatori veramente convenientissimo in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia vi ricordo che trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare queste questa e altre bellissime maglie ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità nel frattempo io spero possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della maglia e quali altre recensioni vorreste vedere. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione player che a me è un po' stretta. Io preferisco una L.